Comunque è andata malissimo questa volta, eh? Eh. è andata male, eh, guarda, non, è venuto nessuno. non è venuto nessuno, tutti scontenti, tutti scontenti, tutti che si lamentano, Sì, no? non ha investito in pubblicità quest'anno, ma gli anni che mi voleva picchiare, sì, e... se, sì, sì. Guarda, tutti, tutti scontenti, eh. pure, guarda pure loro sono scontenti, oh, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. soprattutto loro, eh. Eh. <ride> senti dai, vabbè, gran successo veramente so, cioè oltre ogni aspettativa per quanto mi riguarda perché noi eravamo in trincea come, come molti altri Ah tu eri sopra al primo piano? Sì, no, venuto... diciamo che, che mi sono tirato un po' di nemicizie da Axiomedia e da m 2 Tech soprattutto Ah sì? È eh, colpa tua che ci hai messo un po' troppo vicini Ah porca, è sempre la colpa dell'organizzazione <ride> Guardate che è un cioè io, devo, io, io devo decidermi di venire qua a fare l'espositore e basta. Ecco. No, tu devi cambiare hotel, caro mio, perché c'è eh, troppa gente. C'è troppa gente, dico bene? Benissimo. Poi, storia delle hotel, guarda che non è semplice. eh. eh cioè, da, da, da lo cioè so, ieri e oggi, ne so, so ha, ha chiuso scherzo. anche qualche, più di qualcheduno. Eh? So, so, eh, so. eh. Questa storia degli aumenti, aumenti tariffe. Energie, sì. e, e mazzi, sì, è vero. mazzi, però dobbiamo tanto. resistere. Dobbiamo resistere, ah, per e tra quattro settimane siamo in, a fare lo show Meneghino eh? <ride> Milano ai Fidelity, 49esima edizione, ok. 49esima edizione. Poi anticipo che ci sarà l'1-2 aprile. Prego, prego. Vieni, Ma si ma si non ha nessun problema. 1-2 aprile ci sarà la cinquantesima rassegna totale. Ah. A Milano. Ah. La cinquantesima che organizziamo. Quindi una diciamo una rassegna importante in quel caso. Eh, vediamo di combinare qualcosa. La cinquantesima, vediamo di combinare. Ah, ok. Qua la, il mese prossimo Gira la voce che mi vogliono tirare giù un nome importante, non me l'hanno ancora confermato. Diciamo che il numero uno di quella casa, che è casa discografica, mi vuole portare giù questo nome per presentare un'anteprima il loro CD, DVD, incisione e via dicendo. Ecco. Bene. Vediamo un attimino se c'è. Noi ci saremo. Ecco anche io Vabbè. ci sono, guarda <ride> ragazzi <ride> ok, grazie Stefano ciao, allora ci vediamo a Milano ciao ciao, ciao.